che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E continuiamo con il premio Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership Servizi di Finanza Straordinaria. Il premio va a investimenti e in finanza Merchant ecco e anche qui c'è un ritorno vediamo un po' quali parole ci sono nella motivazione vediamo allora che per confermarsi per il secondo anno consecutivo come eccellenza nella consulenza di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria per fornire il supporto alla crescita e la gestione strategica delle PMI per sapersi distinguere per affidabilità e competenze per la pluriennale esperienza del direttore generale Giuseppe Ursi, e che è qui con noi ovviamente, e che adesso giustamente ritira il premio. Complimenti, complimenti ancora. Siamo in compagnia di Giuseppe Ursi, direttore generale di investimenti e finanza mercian. Buonasera. Dottor Urzi, anche quest'anno vi confermate come realtà d'eccellenza e leader sul mercato nei servizi di finanza straordinaria. Ecco, come commenta questo riconoscimento? Intanto è dovere e anche piacere ringraziare le fonti che, come le ha detto, per il secondo anno ha voluto premiarci come eccellenza dell'anno per l'innovazione la leadership e per i servizi di finanza straordinaria, che è un po' quello che noi facciamo. Un eh, altrettanto e doveroso ringraziamento a tutti i colleghi che con impegno, dedizione e costanza ci hanno consentito di eh, sempre di più consolidare la nostra posizione di mercato che nel corso del 2022 ci ha visto ulteriormente crescere, aumentare il nostro fatturato, conseguire miglioramenti sui margini operativi e conseguire anche un buon autofinanziamento. E noi eh, continuiamo eh, a eh, conseguire risultati nell'esclusivo interesse dei nostri clienti, proponendo, come lei ha detto, eh, servizi innovativi di finanza straordinaria, senza però creare eh, problemi o sostituzioni con quelle che sono le normali fonti finanziarie tradizionali. In sintesi, cerchiamo sempre di più di combinare la finanza di credito eh, ordinaria con quella straordinaria. Ecco, la vostra realtà proprio supporta le imprese nella gestione e nella consulenza per operazioni di investimenti e di attività di finanza straordinaria, proprio come stava dicendo. Ecco, alla luce di, eh, dei recenti avvenimenti anche di eh, politica internazionale, insomma, eh, quali sono stati gli impatti sulle scelte aziendali delle piccole e medie imprese italiane? Sono eh, state eh, quasi devastanti, direi, perché dopo eh, la pandemia, che ha visto tutte le aziende in grosse difficoltà, in affanno, per cercare di rimettersi in corsa. E' eh, è accaduto così in maniera improvvisa, repentina, eh, la guerra e tutte le conseguenze che ha portato, eh, oltre agli effetti di, eh, speculativi che grossi gruppi, i detentori di materie prime, hanno in maniera eh, fredda portato sul mercato. Che ha eh, peggiorato notevolmente quelli che erano già margini di eh, contribuzione eh, bassi e ridotti e ha portato ad un incremento delle materie prime, non solo inflazionistiche, ma a materie prime in generali e che a, a loro volta hanno portato a, a crisi all'interno delle aziende. E, eh, noi cerchiamo in qualche modo, stiamo cercando di sopperire alle problematiche che le aziende hanno, che probabilmente non saranno nelle condizioni di rimborsare il debito con conseguito, avuto durante la pandemia, anche grazie alle garanzie dello Stato. E quindi cerchiamo di proporre soluzioni alternative per rimetterle eh, un attimo in piedi. Ovviamente parliamo di piccole e medie imprese che non hanno all'interno una loro funzione finanziaria, una loro direzione finanziaria e quindi sono ancora di più delle grandi in grosso affanno. Su quali settori eh, di riferimento e quali attività vi state concentrando o state puntando? Eh, noi non abbiamo preclusioni di sorta sui settori, per noi eh, quello che conta è la capacità delle imprese di conseguire obiettivi. Ovviamente cerchiamo di valorizzare i territori, le vocazioni che hanno e quindi di sostenerle nei processi o di rimodulazione del debito, o di ristrutturazione o anche di investimento. I settori storici cui noi guardiamo sono quelli dell'alimentare, dell del turismo, dell'energia, della moda, dei trasporti ma ogni altra azienda che può conseguire un vantaggio competitivo e che poi riesca anche a difenderlo. Bene, grazie e congratulazioni ancora. Grazie e grazie a voi. Buonasera.